Darei la parola a Pier Giorgio Morosini che non ha bisogno di presentazioni. Magistrato e studioso di particolare competenza delle tematiche, oggetto della nostra discussione. Grazie professore, anche io vi ringrazio moltissimo per l'invito a questa iniziativa così, di riflessione così prestigiosa. Devo dire che le parole eh, del professor Fiandaca e del professor Insolera in realtà mi ricordano il brano di una canzone di un cantautore emiliano, Ligabue, dal titolo Tra palco e realtà. Il palco, quindi eh, il grande attivismo delle associazioni antimafia negli ultimi vent'anni, l'impegno civile, la passione, la proposta, il tentativo di rielaborazione dei dati. Tutto molto bello da questo palco. E poi la realtà, le asperità della realtà istituzionale, della realtà delle risposte sul piano legislativo, sul piano giudiziario, sul piano istituzionale in senso lato. Io voglio subito dire una cosa... Io ritengo molto salutare il dibattito pubblico che c'è stato molto intenso e anche in alcuni momenti molto aspro negli ultimi vent'anni sui temi che riguardano l'antimafia. È stato molto salutare per comprendere le nuove forme di manifestazione del crimine organizzato, è stato forse un po' meno incisivo eh, sulla, su, sul profilo della presenza del crimine organizzato nel nostro Paese di matrice straniera. Ancora molte cose non si sanno, molti dati non li abbiamo e sotto questo profilo anche il dibattito pubblico e l'impegno delle associazioni è stato tutto sommato carente. E' è stato importante anche il confronto pubblico degli ultimi tempi su fatti ormai risalenti nel tempo, ma che riguardano stagioni drammatiche per la vita del nostro Paese, in cui sono coinvolte organizzazioni di stampo mafioso. Mi riferisco alla stagione delle stragi, anche se in realtà sotto questo aspetto eh, il dibattito pubblico molto spesso ha registrato delle occasioni perdute. Io... Eh, Voglio ricordare che due anni fa c'è stato il ventennale delle stragi. È stata eh, un'estate, quella del 2012, in cui i titoli dei giornali, delle trasmissioni televisive dovevano parlare di quella stagione. In realtà non, non c'è stato un confronto vero, effettivo degli intellettuali, degli, stor degli storici, dei sociologi per comprendere cos'era davvero accaduto nel nostro Paese in quella stagione, quindi fornire anche nuove chiavi di lettura utili anche al circuito giudiziario ma in realtà ci si è concentrati su dati di dettaglio che hanno riguardato il presunto contenuto di certe intercettazioni o le aspirazioni politiche di questo o quel magistrato ma in realtà dicevo su molti versanti il dibattito pubblico è stato molto salutare l'impegno delle associazioni anche nella ricostruzione dei fatti, delle nuove forme di manifestazione del crimine organizzato, è stato certamente importante. Ma mi voglio rifare però proprio a questa recentissima vicenda parlamentare che ha riguardato il 416 ter e che è stata richiamata dai relatori che mi hanno preceduto, perché in realtà a mio avviso svela in modo emblematico quelli che sono gli approcci culturali del movimento antimafia, nel nostro Paese, di certi opinion makers su questo tema le dinamiche da cui scaturiscono i progetti di riforma legislativa e anche il modo in cui ormai vengono veicolati i punti di vista e le preoccupazioni di buona parte della magistratura soprattutto di quella impegnata sui fronti più caldi nel quadro anche di delicate relazioni istituzionali. Non dimentichiamoci che su questa vicenda del 416 ter, c'è stata una componente del Consiglio Superiore della Magistratura che ha chiesto l'apertura di una pratica, eh, indicando tutta una serie di spunti molto importanti a livello di politica criminale e di politica giudiziaria, che eh, come dire, sono eh, eh, sintomatici dell'esigenza anche da parte di questo organo così importante come il CSM, di riprendere un po' in mano la situazione eh, rispetto ai grandi temi della giustizia e di poter fornire un contributo importante e equilibrato sui grandi temi della giustizia. Torniamo alla nostra vicenda del 416 ter. Qua si è registrata la spinta e la denuncia delle associazioni antimafie, di intellettuali molto ascoltati nel dibattito pubblico, anche in vista delle, delle imminenti tornate elettorali. È stata chiesta la modifica di una norma che in realtà è una norma che da oltre vent'anni tutti sanno che è completamente sganciata dalla realtà criminale. Una norma quindi inutile perché noi sappiamo bene sulla base delle indagini degli ultimi trent'anni che in realtà i clan si mobilitano non tanto per acquisire delle somme di denaro ma eh, per altri obiettivi favori negli appalti, autorizzazioni, protezione giudiziaria, agevolazione bancaria. Insomma, registriamo un fatto che questa norma, che tutti sanno che è inutile, sopravvive da oltre vent'anni, e sopravvive da oltre vent'anni perché stato, ci sono stati ritardi culturali, ma c'è stato anche un deficit di coraggio della classe politica, e forse anche un certo istinto di autoprotezione da parte di alcuni segmenti del mondo politico. Sotto questo aspetto le sollecitazioni tambureggianti, anche in molti casi, che provengono dalle associazioni antimafia, costituiscono un pungolo importante. E, eh, però questo impegno meritorio che scuote le coscienze è avvenuto in tanti casi, non solo in questo, poi appunto deve fare i conti con la realtà. Eh, queste iniziative di dibattito pubblico molto spesso si traducono in proposte parlamentari e in controproposte che in realtà poi alla fine propongono il solito contrasto, semplifico ovviamente, tra garantismi di comodo e forme di giustizialismo illiberale, magari inconsapevole, ma che sono tali. Cosa ha provocato in prima battuta il dibattito pubblico sul 416 ter? Una proposta recente, quella della Camera in prima lettura, eh, che inserendo nell'articolo 416 ter la formula accettazione del procacciamento di voti con le modalità previste dal 416 bis, in realtà proponeva un qualcosa che noi sappiamo, operando nella realtà eh, giudiziaria, io naturalmente lo dico eh, con molta umiltà, dal, dall'angolo prospettico forse un po' angusto del giudice penale, i pubblici e ministeri hanno una visione più eh, anche dinamica delle cose. Ma per quello che riguarda il giudice penale, noi sappiamo ad esempio, in una, in una realtà come, come questa, la realtà siciliana, che inserire una formula del genere significa complicare moltissimo la ricostruzione probatoria di certe vicende perché andare alla dimostrazione dei singoli atti di minaccia di componenti dell'elettorato attivo è un'operazione molto difficile. E quindi questa formula viene inserita in realtà per devitalizzare il vero effetto di una riforma. Poi c'è invece la, la proposta, quella come dire, che è più affezionata a questi ultimi tambureggianti interventi di certi opinion makers massima, sui mezzi di. Questo non, non, non voglio dire questo, voglio fare un, un piccolo breve ragionamento, anche molto banale. E mi riferisco alla formula che poi è caduta, dico fortunatamente, della disponibilità ad assecondare interessi dei clan. Questa è una formula che veicola una suggestione del dibattito pubblico, ma non è assolutamente in sintonia con principi costituzionali che sono fondamentali nel sistema penale, la determinatezza, la materialità, ma in realtà non è solo questo, è una formula che non tiene conto delle fatiche della giurisdizione su questo versante degli ultimi, almeno degli ultimi 15 anni, degli ultimi 20 anni, Gli ultimi 20 anni su questa materia della giustizia penale. Sono stati connotati da un rapporto molto problematico tra il giudice e la legge, su concetti come partecipazione all'associazione, concorso esterno all'associazione. E sono stati gli anni in cui si è sentita ancora di più l'impatto di questa sorta di delega molto ampia all'interprete di comprendere il contenuto delle norme. E noi abbiamo registrato, soprattutto nei processi a eh, imputati che provenivano dal mondo politico, eh, da grandi imprese, dal mondo delle libere professioni, abbiamo registrato molto spesso, direi troppo spesso, soprattutto nei processi che hanno avuto più attenzione mediatica, l'oscillazione dei verdetti, il vero dato di una certa stagione giudiziaria nei processi per fatti di criminalità organizzata, di stampo mafioso, è stata l'oscillazione dei verdetti, assoluzione in primo grado, condanna in appello, ritorno, cassazione e di nuovo eh, potrei ricordare alcuni imputati eccellenti, ma insomma sono processi che eh, tutti conosciamo, quantomeno dalla stampa. Allora Problematico il rapporto tra giudice e legge. Si è tentato per via giurisdizionale di, di porre un freno a questo problema e qui ci ha provato moltissimo la, mh, la Corte di Cassazione, il Supremo Collegio ha tentato di concretizzare la fisionomia di certi concetti, eh, ha cercato insomma di disinfettare quel bisturi con cui i giudici operano quotidianamente. Prima si è ricordata, il professor Insolera ricordava la sentenza Mannino, la sentenza Mannino ha fatto uno sforzo enorme sotto questo aspetto, sul concorso esterno, anche se vorrei sottolineare che la, la sentenza Mannino è riuscita a dirci bene cosa non è concorso esterno, quando ha dovuto dirci cos'è il concorso esterno utilizzando come criterio di tipizzazione la causalità, ha trovato una soluzione che poi tradurla nella pratica quotidiana eh, non sempre porta a soluzioni condivise non porta quindi sempre come dire, a, a soluzioni tranquillizzanti dal punto di vista della certezza del diritto ma c'è stato questo sforzo e questo sforzo delle, delle sezioni unite Mannino così come di tante altre pronunce è stato quello di evitare a tutti i costi interpretazioni di concetti e di norme che portassero a intuizionismi precomprensioni eh, nozioni modellate sulle eh, concrete evenienze probatorie disponibili. È stato fatto uno sforzo enorme e, proprio la sentenza Mannino, eh, incentra i suoi attacchi sul concetto di disponibilità del politico ad assecondare in maniera generica gli interessi di un clan. Allora, è stato fatto tutto questo sforzo e vedere che un eh, disegno di legge votato al Senato bypassa completamente questa esperienza giurisprudenziale così faticosa, così tortuosa, che ha alimentato polemiche infinite, conflitti e frizioni tra mondo politico e magistratura, è mh, un qualcosa che sorprende, ma sorprende per, da una parte per la carenza di attenzione rispetto a quello che è accaduto in questi anni, dall'altra perché non valorizza certe esperienze che sono eh, fondamentali per affrontare una scelta che coinvolge in realtà dei punti nevralgici della vita democratica del nostro Paese perché è chiaro che qua è in gioco il punto d'equilibrio tra azione giudiziaria e diritti politici di rango costituzionale e quindi questa scelta era passata al Senato, che adesso però è stata in nuovo modificata alla Camera, assomigliava molto di più a uno spot elettorale che non a una scelta legislativa consapevole che tiene conto di quello che è stato il vissuto giurisprudenziale degli ultimi vent'anni su questo versante. Ma mi sembra di capire che ieri la Camera appunto abbia ribaltato di nuovo eh, le cose, tagliando proprio la parte della norma votata dal Senato che si riferiva alla disponibilità a soddisfare interessi ed esigenze dell'Associazione. Eh, se volessimo per un istante eh, concentrarci sui profili di, di, di questa norma, di come esce anche da questa operazione chirurgica della Camera di ieri, potremmo finalmente salutare il fatto che questo scambio voti denaro sostanzialmente cade e lo scambio voti altre utilità e questo è un passo avanti semmai si potrebbe inserire un'ulteriore clausola di garanzia eh, che riguarda il versante del, della valenza della promessa una mera promessa di procacciare voti significa automatica mobilitazione effettiva di un clan eh, su questo già la, la Corte di Cassazione, in realtà devo dire, ha accreditato un'interpretazione certamente eh, di garanzia, ossequiosa del principio di materialità, ma forse una precisazione legislativa eh, potrebbe non guastare. Un, un inciso del tipo si adopera per procacciare voti eh, è comunque una, una formulazione della norma che programmaticamente rende eh, appunto il dettato, il precetto ossequioso rispetto al principio di materialità. Ma ripeto, eh, è stata sorprendente la vicenda del Senato e quella proposta sulla disponibilità perché ha bypassato completamente anni e anni di esperienza e di fatica giurisprudenziale. Se mi resta qualche altro minuto io vorrei concentrarmi su un altro punto. cioè Il legislatore in questi giorni su questo versante si è impegnato moltissimo su questa norma del patto di scambio politico mafioso. Io credo che sul versante dell'azione di contrasto ai gruppi criminali mafiosi il legislatore dovrebbe concentrarsi su altro, su altro che è anche un qualcosa di molto generale, che riguarda il tema della corruzione. Cioè ripensare l'antimafia oggi dal punto di vista della politica criminale significa rivedere pesantemente le scelte sul versante dei reati contro la pubblica amministrazione, in particolare la corruzione. E quando faccio questa considerazione non, non faccio riferimento solo ai profili penal sostanziali della legislazione, ma anche, anzi direi soprattutto, perché sono stati dimenticati troppo spesso negli ultimi mesi, ai profili processuali, di cui ad un attimo cercherò di dire perché. Noi siamo di fronte a un dato criminologico ormai chiaro, ce lo dicono indagini dell'autorità giudiziaria romana, eh, milanese, eh, partenopea, eh, regina, ci parlano ormai sistematicamente di alleanze nell'ombra, di sinergie tra risorse diverse, politiche, economiche e mafiose, che danno vita a potenti macchine sociali in grado di condizionare interi comparti della vita pubblica e di controllare anche ampi settori di mercato. Parlo della grande distribuzione, della sanità privata, dello smaltimento illegale dei rifiuti, sempre degli appalti anche dell'edilizia privata. Cioè sono sistemi in cui si integrano imprenditori mafiosi con imprenditori che non nascono come mafiosi, imprenditori spregiudicati, liberi professionisti, amministratori corrotti e politici senza scrupoli. Il collante di questi sistemi è eh, la corruzione. Eh, I mafiosi sono i garanti di queste transazioni illegali. È un esempio, un esempio lampante, l'abbiamo su tutto il versante dello smaltimento illegale dei rifiuti, ma sono tanti settori. Eh, ecco, sotto questo profilo io credo che, siccome questo è un fenomeno che ormai raggiunge ogni angolo d'Italia, coinvolge ogni angolo d'Italia, e noi quando pensiamo all'azione di contrasto, all'azione giudiziaria di contrasto ai gruppi criminali siamo abituati a pensare ad esempio ad una interpretazione dell'articolo 416 bis che forse è condizionata, magari a volte anche inconsciamente, in condizio eh, condizionata dal, dal modo di interpretare le associazioni mafiose che abbiamo in territori tradizionalmente connotati dalla presenza di questi clan. Eh, ma noi sappiamo che queste nuove forme di manifestazione del crimine organizzato, cioè forme di manifestazione integrate a segmenti delle pubbliche amministrazioni, del mondo imprenditoriale, della politica, eh, sono appunto eh, realtà connotate da alleanze omertose difficilmente scardinabili. Peraltro, soprattutto nella fase iniziale di queste indagini, non sempre è chiara la riconducibilità a logiche mafiose e quindi non è agevole contestare norme come il 416 bis che consentono in fase di indagine di eh, utilizzare un doppio binario che offre agli investigatori maggiori strumenti. Io penso che sia arrivato il tempo anche di discutere, non solo in via legislativa, ma anche in via giudiziaria, una, forse una rivisitazione dal punto di vista eh, giudiziario, una rivisitazione dell'interpretazione del 416 bis rispetto agli elementi della forza intimidatoria e delle condizioni di omertà. Ma probabilmente questo potrebbe essere oggetto anche di una riflessione in sede parlamentare. Eh, a cosa mi riferisco? Mi riferisco ad esempio all'impatto di questi sistemi criminali nelle attività delle pubbliche amministrazioni. Un problema che in realtà si è posto in Liguria nei primi anni di applicazione dell'articolo 416 bis. Faccio riferimento al caso Teardo, è un caso forse dimenticato, ma in degli realtà anni 80, degli anni 80. 80. E qui... Eh, il caso approdò in Cassazione e eh, la Cassazione diede una definizione di questi elementi essenziali dell'articolo 416 bis che sganciava questa fattispecie dalle realtà di controllo capillare del territorio. Ecco, io penso che interpretazioni di questo tipo potrebbero eh, offrire agli investigatori soprattutto nella fase delle indagini preliminari, eh, tutti gli strumenti offerti dal regime differenziato per far luce su queste realtà. Eh, ma non c'è dubbio che per questo tipo di accertamenti occorre una riforma sul versante delle norme anticorruzione, che tenga conto soprattutto del profilo processuale. La parte più dimenticata della Convenzione di Strasburgo per il contrasto del 1999, sottoscritta dall'Italia, sul contrasto alla corruzione, è quella che riguarda gli strumenti investigativi. In questi anni raramente si è parlato di questo aspetto della Convenzione. Che... Finito. Eh, due minuti e ho finito. No, no, no, ho finito. Allora, eh, eh, questa convenzione prevedeva ad esempio anche in materia eh, di eh, corruzione l'utilizzo di collaboratori di giustizia e l'utilizzo del test di integrità, cioè della figura dell'agente provocatore, per contrastare questi fenomeni. Su questo non si è parlato in questo ultimo periodo, ma, e concludo. Vorrei dire che questa partita non si gioca ovviamente solo sul piano delle modifiche normative. Per quello che riguarda il versante della magistratura io credo che si giochi moltissimo sulla formazione dei magistrati. Guardate che se la criminalità organizzata di stampo mafioso oggi è diventato soprattutto inserimento nei circuiti economico-finanziari e nelle pubbliche amministrazioni, noi dobbiamo tener conto del fatto che, la preparazione dei magistrati in Italia non è omogenea su tutto il territorio nazionale. Ci sono delle realtà virtuose e dove alcune specializzazioni eh, riescono a trascinare un po' tutto il movimento, ma ce ne sono altre dove siamo carenti sotto questo profilo. Cioè, in media il magistrato italiano mentre è attrezzato per affrontare procedimenti in cui si tratta di eh, reati di sangue o comunque di reati che hanno a che fare con l'aggressione alla persona, eh, non abbiamo lo stesso standard di preparazione e di formazione su vicende che riguardano eh, inserimenti nel, veicolo, nel, nel circuito economico finanziario e nelle pubbliche amministrazioni. E Il secondo passaggio è questo, ma siamo sicuri di avere una polizia giudiziaria che sul territorio nazionale è specializzata in maniera omogenea su questo, questa forma di manifestazione del crimine organizzato, cioè che riguarda il circuito finanziario e le pubbliche amministrazioni. Perché io, guardate, ho sentito tantissime volte procuratori della Repubblica battere i pugni sul tavolo perché avevano pochi magistrati nel loro ufficio, non li ho mai sentiti lamentarsi e contestare scelte generali perché, ad esempio, la Polizia Giudiziaria della loro città è sottodimensionata sulla specializzazione in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Ma guardate che qua c'è una partita importante rispetto all'azione di contrasto. Allora io credo che eh, per tradurre le passioni, gli entusiasmi e l'impegno civile del palco delle associazioni antimafia non si debba ormai solo discutere nella realtà parlamentare delle riforme, si deve discutere nella realtà di molti passaggi istituzionali che non riguardano solo la semplice risposta giurisdizionale e che solo una, una risposta completa, razionale, non urlata su questi versanti possa davvero rappresentare un nuovo modo di concepire l'azione di contrasto ai gruppi mafiosi. Avremmo ascoltato con piacere ancora Pier Giorgio Morosini, ma il tempo è, è, tiranno. è tiranno. Ma lo ringraziamo per questo contributo di analisi e vorrei richiamare il punto in cui lui ha, diciamo, fa, ci ha costretto a riflettere, a prendere in considerazione un punto che spesso sfugge. Chi sono i veri signori della norma? Nessuno può pretendere di essere vero signore di una norma penale e il fatto che il Parlamento abbia potuto anche dare l'impressione di avere un'assoluta libertà di scrittura delle norme senza eh, tenere conto eh, di eh, dibattiti tormentosi sottostanti eh, che durano da circa un ventennio eh, è sconfortante e eh, disorientante. Speriamo che questo... Non accada più in futuro. Mi pare importante non solo l'allargamento dell'attenzione a temi come la corruzione, la sollecitazione a riflettere sulla persistente adeguatezza del reato di associazione mafiosa così come formulato, grosso problema. Io mi augurerei che intanto ci fosse un supplemento di elaborazione giurisprudenziale prima eventualmente di ipotizzare un ritocco normativo perché in questo contesto non so che cosa succederebbe se noi dovessimo rimettere mano al 416 bis, e, soprattutto sì, il mi... e sopra... meglio il fermo biologico normativo e soprattutto mi pare importante l'accento sulla formazione professionale dei magistrati.